Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza di carne. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono acqua, carne mista tritata, parmigiano, pecorino, uova, sale, pepe, pangrattato aromatizzato, prezzemolo, basilico, latte, salsa di pomodoro già cotta, mozzarella tagliata a fettine, origano, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo, il basilico, il parmigiano e il pecorino. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il pangrattato aromatizzato, le uova, il tritato, il latte, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 40 secondi antiorario velocità 4. L'impasto è pronto, toglierlo dal boccale e posizionarlo nel varoma rivestito con carta da forno bagnata e strizzata. Come vedete lo abbiamo livellato bene, adesso aggiungeremo gli altri ingredienti. Mettiamo la salsa di pomodoro. La mozzarella che abbiamo ben strizzato. L'origano. girerare con un filo d'olio Mettiamo nel boccale l'acqua. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il varoma e andremo a cuocere. Per 40 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. La pizza di carne è cotta, andiamo a impiattare. Pizza di carne Grazie e alla prossima ricetta!